Ho capito che i genitori in, nella fascia d'età dei servizi della prima infanzia ehm, devono poter essere aiutati e l'aiuto può arrivare da loro stessi, offrendo loro gli spazi di, di racconto, di narrazione e, e dal, dal sostegno che i, servizi, che i servizi possono offrire loro, quindi offrendogli gli spazi di confronto e gli spazi di riflessione.